L'ascolto siede vicino all'equilibrio divino, laddove sempre rimbomba e ostacchio con la sua tromba la gloria del lotorino. L'audio non è altro che la versione audio di un testo, può essere un romanzo, un saggio, un libro per bambini, può essere poesia, qualunque cosa. È un modo meraviglioso per leggere, non è l'unico modo per leggere ovviamente, esiste il cartaceo in prima battuta e che noi tutti che facciamo gli audiolibri amiamo molto, la cosa migliore sarebbe unire la lettura in cartaceo alla lettura ascoltando, uno può leggere un libro in cartaceo e quindi può rileggerlo ascoltandolo o viceversa. E quando si ascolta un audiolibro, è bello, si ascolta quando per esempio, pur amando moltissimo la lettura, non si può leggere quando si fa il sugo, quando si stira, quando si, quando si guida, quando si è stanchi. E sono tantissimi modi di fruire un audiolibro ed è meraviglioso scoprire un nuovo modo di leggere, che è il modo di leggere ascoltando. Emons è la casa editrice leader del mercato degli audiolibri in Italia. Ed è anche il nome di Eio Emons, il suo fondatore, che insieme a altri due tedeschi, un informatico e una scout letteraria, hanno deciso nel 2007 di fondare una casa editrice prevalentemente di audiolibri in Italia. L'idea è stata subito forte ed è quella di far leggere grandi capolavori della letteratura italiana, bestseller, capolavori della letteratura straniera, saggi, libri per bambini, a grandi attori del cinema e del teatro, ma soprattutto quando possibile agli stessi autori. Oggi siamo 15 dipendenti, 3 soci, lavoriamo con 5 sale di registrazione e con oltre un centinaio di collaboratori tra tecnici del suono, registi e attori. Vi lascio le parole di Gianrico Carofiglio, che per primo è entrato in sala di registrazione per registrare il primo audiolibro uscito per la Emons, Testimone Inconsapevole. L'audiolibro è sicuramente un settore in crescita, parliamo ancora di numeri non grandissimi, ma ripeto, in crescita continua e questa è una buona notizia. Normalmente i clienti sono persone che leggono 4 libri cartacei all'anno e poi consumano invece 18-19 audiolibri all'anno, che è un'ottima notizia per il mercato, ma anche, come posso dire, per il fatto che parole munite di senso, spesso quelle che sentiamo in televisione, nella politica altrove, senso ne hanno poco, parole munite di senso vengano trasferite, circolino e producano un pizzico di intelligenza. Noi abbiamo una produzione che si divide tendenzialmente in due tipologie che è quella degli audiolibri e quella dei libri cartacei. In audiolibri abbiamo una produzione annua di circa 60 titoli tra quelli che vanno effettivamente poi in libreria in un cofanetto con dentro il cd che contiene dei file mp3 e invece quelli che sono solo digitali, ossia che si possono trovare online. E l'altro invece sono quelli di libri eh, tradizionali, di carta e lì in quel caso abbiamo una produzione produzione che va intorno alla ventina di titoli che si dividono su tre differenti collane. essendo noi in fondo poi appunto delle, degli editori di audiolibri e per essere editori di audiolibri si deve essere necessariamente dei grandi appassionati di libri eh, e quindi il nostro, una parte del nostro cuore desiderava essere in libreria anche in formato cartaceo quindi più tradizionale per cui abbiamo cominciato in realtà eh, prendendo in prestito dal nostro editore noi abbiamo una grande sorella tedesca che, che è la nostra omonima, è uno Sperlag che ci ha in qualche modo eh, prestato queste due collane che sono le collane con le quali noi abbiamo esordito nel mondo della carta, eh, che sono la collana dei gialli tedeschi e la collana delle eh, guide 111, eh, quelle dei gialli tedeschi semplicemente nascevano dal desiderio di far conoscere un po' della produzione crimi tedesca in Italia che eh, in realtà è presente con qualche eh, libro pubblicato sparso da altri editori, però ecco a noi piaceva proprio eh, attraverso questa collana far conoscere una Germania che normalmente eh, il popolo l'italiano non conosce perché spesso in Italia si crede che la Germania sia solo Berlino soprattutto quella letteraria e quella invece delle guide 111 è proprio una chicca del, appunto, del nostro grande fratello tedesco che è diventato famoso proprio con questa collana di 111 luoghi che sono delle guide narrative che presentano 111 schede che affiancano una parte fotografica e una narrativa e raccontano i luoghi in maniera un po' diversa, sono dei libri da tenere anche sul comodino, non proprio delle guide turistiche o da regalare la terza nata invece nel mondo eh, dei libri di carta è nata proprio quest'anno, l'anno scorso, anzi nel 2020, eh, si chiama Emons Raga eh, ehm, ed ha, ehm, esordisce mh, con una collana dedicata che si chiama I Misteri di Mercurio ed ha la bellezza di realizzare un nostro grande sogno perché dentro alla storia di carta si trovano espans delle espansioni sonore per cui noi uniamo con questa collana la nostra vera identità che è quella eh, dell'audio con il eh, sogno del cartaceo, per cui i bambini possono leggere e ascoltare insieme e anche l'ascolto fa diventare la lettura diversa, insomma veramente un'esperienza un innovativa nel mondo eh, della produzione letteraria italiana. Un audiolibro dura il tempo delle pagine. Eh, Anna Carienina è un libro possente, meraviglioso, noi lo conosciamo benissimo e dura 42 ore l'audiolibro. Un libro altrettanto meraviglioso, ma molto più piccolo, I risarelli di Roddy Doyle", dura un'ora. Quando lo si ascolta? Beh, lo si ascolta quando non si può leggere, per esempio, in cartaceo, quando si stira, quando si fa il sugo, l'artigiano che ha le mani impegnate, quando si guida, semplicemente quando si è stanchi, si ha voglia di farsi coccolare dalla voce sapiente di un attore che legge un libro meraviglioso. Ehm, Leggere in ogni sua forma è fantastico, perciò anche leggere ascoltando è una grandissima cosa. Sentite quello che pensa Marco D'Amore. Dico sempre che non importa uh, il mezzo, l'importante è leggere. Adesso un libro lo ascolti, lo apri, lo osservi, te lo mangi. L'importante è non perdere il contatto con la lettura.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 Uh, mi auguro si sì incuriosiscano rispetto a questo. tutte le librerie sotto forma di un cofanetto che mh, ha dentro un uh, cd con dei file mp3 e dal 2020 anche un codice qr che è quadrato con la videocamera del proprio smartphone permette l'accesso diretto uh, del, um, al file dal cellulare tutti gli altri e anche quelli comunque che um, vengono venduti in libreria si trovano online ossia in, sul nostro sito sull'app emos dedicata che appunto è nata uh, proprio con questo scopo di portare più facilmente alle vostre orecchie i nostri audiolibri e poi su tutti i portali dedicati in abbonamento quindi in una forma streaming una specie di netflix degli audiolibri e poi invece anche in download su le varie piattaforme come google play o itunes per quel che riguarda i nostri libri si trovano in tutte le librerie e eh, da quest'anno si possono acquistare anche nelle librerie indipendenti eh, direttamente online eh, ricevendoli a casa grazie a un'iniziativa illuminata che si chiama Libri da Sporto e poi in versione ebook su tutti i portali dedicati all'acquisto degli ebook. Cominciamo subito con la collana gialli tedeschi dove io consiglio la lettura di Berlino 1944 eh, di Harald Gilberts che è il primo di quella che noi chiamiamo appunto la serie di Berlino che è arrivata adesso nel 2020 al quinto titolo e eh, introduce la figura del commissario Oppenheimer che è un, un ebreo che è costretto eh, sotto ricatto a indagare per i nazisti appunto nel Berlino del 1944 la caratteristica dei romanzi di Aralilber sono quelli di, eh, avere una, di offrire una meravigliosa ricostruzione storica e, e essere anche delle vere e proprie guide di Berlino, soprattutto appunto nel caso di Berlino 1944 eh, per quel che riguarda invece la collana delle guide 111 io consiglio così per sfizio di iniziare da una delle ultime pubblicate che è la 111 luoghi di Trastevere che devi proprio scoprire perché perché inaugura anche un po' un nuovo filone che è quello dei quartieri e, e rappresenta secondo me anche un po' il futuro della collana, fino adesso noi l'abbiamo dedicata più a zone o a città e quindi questa di Trastevere è una vera chicca. Mm, per quel che riguarda il, la collana Emostraga, quindi diciamo come dicevamo prima questi libri eh, ibridi perché hanno la carta e l'ascolto, inizierei con i primi due della collana I misteri di Mercurio che sono La tempesta di Pier Domenico Baccalario e Il Prigioniero nella pietra di Daniele Nicastro per ultimo vediamo appunto la nostra pezzo forte che sono gli audiolibri uh, un evergreen è ovviamente Mary Poppins letto da Paola Cortellesi perché in qualche modo racchiude un po' lo spirito della Emos non solo perché Paola è una grande amica è una grande autrice perché è proprio anche uno degli audiolibri proprio immagine della Emos nel mondo dei ragazzi. Finiamo invece con un audiolibro per adulti, anzi per adultissimi visto che si tratta di Lamento di Portnoy di Philip Roth letto da Luca Marinelli, uno degli audiolibri, devo dire, più apprezzati degli ultimi, degli ultimi anni. E eh, allora, un po' per darvi l'idea di quello che trovate dentro, lascio proprio la parola a Luca Marinelli. Quanto può essere innaturale una relazione? Quanto può essere innaturale una relazione? Questa donna è ineducabile, è al di là di ogni redenzione. In confronto alla sua, la mia infanzia è trascorsa nella Boston intellettuale. Cosa abbiamo in comune io e lei? Niente. È molto emozionante, perché io non ho mai letto un libro ad alta voce. E non lo so, ascoltare, si, si entra... Poi questo è un libro particolare perché è come un lunghissimo monologo, e quindi si entra dentro questo personaggio, diventa, eh, diventa tutto più emozionante anche di quando l'ho letto eh, la prima volta. Perché l'ho letto. <ride> Record è Monserrat Cordel, la nuova divisione della casa editrice che si occupa di sviluppare e fare ricerca nel mondo dell'audio. Eh, è una sorta di reparto speciale mh, che potrebbe far pensare alla famosa sezione Q che fornisce le armi. Segrete a James Bond, ma editorialmente la possiamo insomma, definire una, una collana eh, che è pensata appositamente per l'audio e al momento ci stiamo concentrando sulla produzione in particolare di podcast e di serie. Quell'audio serie la possiamo anche chiamare radiodramma per intenderci, perché in fondo è esattamente la stessa cosa e la, infatti una delle principali differenze tra l'audioserie, l'audiolibro è il fatto che ci siano più interpreti nell'audioserie, è un riadattamento da un romanzo, così come è stato fatto per eh, la prima serie che abbiamo prodotto, cioè quella di Caro Figlio, tratta da uno dei suoi romanzi sull'Avvocato Guerrieri. Ma eh, quello che ci interessa anche scoprire eh, e, e appunto su cui fare ricerca è la, la scrittura direttamente per... Eh, l'audioserie, quindi mh, scritture originali con eh, soggetti originali pensati appositamente per l'ascolto e quindi poi lì stiamo un po' imparando, un po' studiando tutte quante le, le tecniche per sfruttare al meglio questa nuova dimensione dell'audio, dove tra l'altro rispetto agli audiolibri classici, dove noi eh, utilizziamo quella che chiamiamo la voce nuda, e, mh, Apportiamo un'ulteriore dimensione, un ulteriore colore grazie al, al sound design, quindi non soltanto alla musica che può essere sia intesa come colonna sonora che come tonalità di colore che vengono date all'atmosfera, sia proprio come didascalia di ciò che sta avvenendo. Esistono da, da tanto, soprattutto in America diciamo e nel, nel, chiamiamolo, mercato... Anglofono. In Italia è giunto da non tantissimo e in un certo senso sta trovando una nuova declinazione. Mentre prima era una sorta di conversazione su un argomento lasciata comunque appunto gratuitamente online, a volte poi in Italia appunto erano delle registrazioni. Radio 3 è stata una delle prime appunto a fornire gratuitamente la possibilità di riascoltare le, le puntate. Noi stiamo cercando di interpretarle in maniera un po' diversa, cioè rendere il podcast un contenitore in grado di accogliere tutte quelle eh, storie, narrazioni, progetti dove, che non possono essere trasformati né in audiolibro né in serie audio. E cerchiamo personalmente noi, editorialmente, di dargli un taglio un po', un po letterario ma anche divertente e in un certo senso quindi è proprio la, il terreno di maggiore sperimentazione. E, e niente, è tutto da, da scoprire, abbiamo vari progetti in cantiere che speriamo di condividere presto con voi. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a emons. Tanti auguri a te dal Teatro Fonderia Limone di Torino, Emons, come si dice a Napoli e non a Torino 100 con buona salute. Sono qui a registrare un nuovo di libro per la Emons, no non è vero. Eh, tanti auguri e eh, auguro alla Emons eh, non altri 10 anni ma altri cento, io non ci sarò e quali libri si leggeranno? Boh tanti auguri per il decimo compleanno alla Emons Edizioni allora io sto andando in aeroporto ma faccio tanti auguri a tutta la Emons Audiolibri a tutti tutti proprio tutti a ah, quello là quell'altra quello lì, quello straniero e a Flaviuccia Flaviuccia, Flaviuccia, Davide, Joyce, oh, Marlia, oh, Franco, Francesco, ho oh, problemi di audio oh, e soprattutto un grandissimo saluto al Revisore che non ho mai visto, o se no ci siamo visti e vabbè ha fatto una pessima figura, era meglio se ero lì presente e sono stato felice di, di leggere per voi...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 Cari amici della Emons, buon decimo anniversario e um, l'augurio di letture sempre più incredibili. Volevo fare gli auguri per il decennale A Emons Audiolibri augurandolo decine e decine e decine di altri audiolibri, sempre di più. Grazie.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 Hai ah, dieci anni? Beh, sei praticamente una quasi una signorina, cioè io ti immagino come una, una, una ragazzina di dieci anni, quindi insomma dopo questa fase di costruttivo gioco dei primi dieci anni di vita ci avviamo alla fase dello sviluppo e quindi vi sosterremo tutti insieme per continuare, per rivederci, fare gli auguri dei prossimi dieci anni. Un bacio!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 sono Claudia De Lillo o Elasti e volevo fare un sacco di auguri a Emmons per i suoi dieci anni e per i prossimi 20, 30, centomila. Io sono una grandissima fan di Emmons perché in quanto audiolettrice accanita mi ha cambiato la vita. Grazie e moltissimi auguri. Ciao! Auguri cari Emmons e grazie per tutto quello che ci avete regalato in questi anni. Mille di questi audiolibri, mille di questi libri e avanti tutta Tanti auguri a Emons sono dieci anni di romanzi di parole scritte e soprattutto lette ad alta voce Tantissimi auguri a Emons veramente ma non tanto a Emons come società ma a tutte le persone che fanno parte di questo bellissimo gruppo una bellissima famiglia mi ricordo ancora quando è arrivata la proposta sono stato veramente contento emozionato e sono venuto in Vialezza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 auguri emons.